Ragazzi. Ciao ragazzi, siamo di nuovo tornati, nuovamente, stiamo mantenendo le promesse, stiamo facendo dei video, li stiamo <ride> caricando, li sto anche montando un po', oggi di che cosa parliamo? Parliamo di come studiare all'università a Londra. In che senso? Incominciamo, <ride> incominciamo! Cosa fare se... Vuoi studiare all'università a Londra e sei italiano, Giuliana? Ah, cioè, ah, cioè. Ok, no. perché? Ho parlato per tre ore dell'università a Londra in ma dice che io non ho capito l'argomento, eh? In che senso ho parlato? <ride> sì, perché, perché le ho letto l'articolo che ho fatto. Su Living on Away, tra l'altro, vi consiglio di andare a leggerlo. Beh, comunque... E di che cosa dovevamo parlare? Dell'università! Ma di che cosa dell'università? Come cosa devi fare se vuoi andare a studiare all'università in Inghilterra e a Londra? Eh. Ok, se siete come lei, non venite in Inghilterra, non studiate in Inghilterra, no. non Poi, è cosa. Alla fine del video ditemi se non era come dicevo io. Parliamo in questo video di un qualcosa che... Riguarda sì l'università, ma non è come studiare all'università Come fare per accedere? Vabbè, ma focalizzandoci su che cosa? Sui requisiti Sui requisiti? E eh, vai, ah, dici quali sono questi requisiti Vai, vai parti, vai, a Bombazza, vai! No, vai, vai Parla. Ok, eh. no, uh, uh, uh, parliamo dell'università, dell'università in Inghilterra. Sei pazzo. <ride> no, e ti volevo far contento! Ti volevo fare contento! Perché, come l'avresti detto tu? La vita coniugale. Waiu, ma che ne sapete? Che ne sapete? E stanno uscendo i capelli bianchi. Ce ne hai sempre avuti. Eh, sì, sì. Da che cosa nasce questa quest idea di parlare di questo argomento? Ebbè, eh eh, nasce dal fatto che da un'esperienza... <ride> Tutto Giù. a posto, non siamo fatti. <ride> che brutto termine, stiamo fatti. Allegretti, hai detto. comunque. Allora, eh, nasce dal fatto, da un'esperienza che abbiamo avuto qualche giorno fa. Ah, oh, e eh. quale esperienza? Raccontala perché loro lo vogliono sapere. Ok, allora vabbè, quando eh, i ragazzi mh, prendono un corso eh, presso la nostra scuola a Londra, eh, prima di scegliere, mh, diciamo, il tipo di corso, prima di tutto devono fare uno. <ride> Mannaggia! <ride> ma sei pazzo? È più fa! Prima quindi di a quale livello appartengono, fanno uno speaking test con degli insegnanti, madrelingua, chiaramente. Eh, e l'altro giorno abbiamo fatto appunto uno speaking test con una ragazza che tra l'altro ci segue e che salutiamo. Ciao, ciao, ciao Diletta, Diletta! Ciao! Con questa ragazza che ci ha dato poi lo spunto per fare questo video in effetti, sì. perché? Eh, perché? Perché, eh, vabbè, come sapete, per andare in Inghilterra, e ormai è essenziale frequentare un corso di inglese che ti consenta di poter soggiornare ed eventualmente fare un internship in tutta serenità diversamente i visti sono quello turistico eh, o quello lavorativo ragion per cui diciamo una via di mezzo, un qualcosa che riesca ad equilibrare un po' il tutto è appunto frequentare un corso inglese, vabbè, senza andare nel dettaglio che poi magari faremo un video appositamente dedicato questa ragazza che ci segue, eh, che ci segue sui video e eh, sul, sul blog di Living No Way ci ha contattato e insomma partirà con noi e ha avuto un approccio che sinceramente io apprezzo molto sì. e tra l'altro è... Mh, si può dire una mosca bianca perché secondo me noi italiani siamo un po'... abbiamo quell'approccio... Ci sopravvalutiamo? Un... Sì, abbiamo un approccio un po' arrogante, ci sopravvalutiamo e com'è quel... Io no. No, no, no, assolutamente... io? No. <ride> Io mi sopravvaluto. No, per niente, anzi, ti sottovaluti molto. Io mi sopravvaluto. No, ti sottovaluti molto. Sì, perché... sì, non no, lo stai non lo No, assolutamente, anzi, tu vali 800.000 e invece dici che sei uno. <coughs> No, non è vero, vabbè, comunque eh, ci sa quell'effetto, come si chiama l'effetto Danning -Kruger? Ah, Kruger? No, come si chiama? Danning Kruger. Danning Kruger. Sì, è quando uno... Sì, vabbè, sì, insomma, sì. Una, una cosa del genere, non mi ricordo. Sì. Quando appunto una persona ha una visione distorta de delle proprie competenze, delle, delle proprie di conoscenze. Di essere in pratica un esperto in una determinata materia. Cioè, eh, quanto meno sa della materia, più si ritiene esperto. Sì. E ce ne sono tanti. Uh, so tempo uh -huh. con, con la pandemia sì, tutti sì. i virologi tutti i medici tutti gli scienziati tutti i giuristi è incostituzionale vabbè, comunque, vabbè non usciamo fuori tema Sì, vabbè comunque insomma questa nella ragazza par... no no sì. però stai, stavi dicendo nella maggior parte dei casi cosa succede come cosa fanno le persone quando ci contattano dicono... eh no ci contattano e dicono io mm no, non dicono me la cavicchio in no. genere no, dicono tutti quanti io parlo bene inglese capisco, capisco <ride> bene Sì, sì, capisco bene l'inglese e a parlare devo stratigrirmi un po', questa sì, è la cosa difficile. Sì. sì diciamo che la verità poi quando effettivamente andiamo a fare delle, mh, delle prove, cerchiamo insomma di, di capire effettivamente il livello a uno eh, cioè, <ride> è. Proprio il livello diciamo proprio più basso in assoluto e in genere abbiamo notato che più le persone fanno in questo modo, più sono proprio quelle persone che effettivamente non hanno competenze nella lingua inglese. Invece Diletta eh, ha avuto un approccio proprio l'opposto l'inverso, l'opposto. Ha, ha, ha detto me la cavo, a un livello B2, quindi eh? B2 è un buon livello, Beh, Comunque, un buon, un è un, livello. Un, un ottimo livello, ma chiaramente non è un livello altissimo B2, cioè in quello più alto ovviamente dopo il B2 c'è il C1 e il C2. Ok, mi aspettavo che ovviamente lei eh, parlasse abbastanza bene inglese, che avesse comunque un vocabolario medio-alto eh, e basta. Io sinceramente mh, avendoci fatto il callo invece mi aspettavo sempre un qualcosa di meno proprio in virtù di, di questa esperienza sì. oramai decennale si può dire. Cioè, tutti quanti dicono, vabbè oh, ma io imparo veloce, ah sì ma se quelli parlano io, io capisco, non è mai così, vabbè. E invece quando poi eh, abbiamo fatto eh, lo speaking test, perché eh, appunto lei aveva eh, prenotato un corso d'inglese che... Così lei aveva inglese. scelto un corso di general English, quindi inglese, generale, e eh, però avrebbe poi dovuto fare chiaramente lo speaking test per capire a quale livello effettivamente lei eh, appartenesse e quindi abbiamo fatto questo speaking test con l'insegnante di madrelingua. e noi siamo... Eh no, no, la mia faccia era... Perché ah. effettivamente, eh, si può dire tra le più brave... Sì, che... forse le più eh... brava tra le più brave, c'è stato pure qualcun altro sì, sì. in passato, non ricordo magari sì, sì. adesso il nome però c'è stato qualcuno, ma veramente queste persone si contano sulla, sulle dita di una mano sì. in dieci anni e quindi lì per lì Diletta è stata messa davanti a una, a una scelta fondamentalmente poteva seguire, pensate, il corso C1 che in pratica è il corso sì. oltre il quale in pratica si diventa madrelingua. Sì, in pratica lei è, è, è un livello advanced, quindi sì. il livello in pratica più alto in assoluto perché appunto riusciva a comprendere perfettamente tutto ciò che le veniva chiesto, eh, è stata in grado di rispondere mh, anche con comunque mh, delle frasi particolarmente sì. articolate, comunque dei pensieri anche difficili talvolta da esprimere in una lingua che non è quella sua nativa e quindi lei è stata veramente molto sì. brava tanto che è stata assegnata appunto a livello più alto, quindi a livello C1. Eh, quindi è stata messa davanti ad una scelta. Sì, perché diciamo confrontandoci con l'insegnante madrelingua e con noi abbiamo, diciamo, detto ma ti conviene frequentare il corso C1 General di General English piuttosto che un corso che ti può consentire eventualmente di spendere la certificazione finale per poter accedere eventualmente al mercato del lavoro e perché no all'università e di che cosa stavamo parlando quindi del corso preparatorio dell'IELST IELST IELTS IELTS, IELTS. IELTS. IELTS. IELTS. IELTS. IELTS. IELTS. E eh vabbè, io mi divento, sai quelle cose... Lo, lo dice tipo 840.000 volte al giorno? È venuta una tia, ma cos'è? Yeah. No, no, Aies. Ah, Oddio, <ride> non riesco più a pronunciare. Wow, a ah, parte sto piando fuoco dalla vergogna. Aies. Ah, ah. Cosa è pazzo. i -L -S. Come la pronunci? Aes. Ah, Aies. <ride> Mi è venuto anche il mal di stomaco, non so se si è sentito fatto. Eh. Vai, ce la vuoi fare. Come lo pronunci? Ayes! Ayes! Yahoo! Ayes! Ah, oh, con questi sì, nomi sono proprio complicati. È sei la pazzo. stessa cosa tu. Ma tu sei pazzo! <ride> wow, <ride> penso che sono mille anni che dico ah, IELTS. IELTS. Ma ancora niente! Oi, oggi non mi viene, vabbè. IELTS. Va bene, LTS no, e IELTS. IELTS, va bene, uh -huh. IELTS. Ok ce l'abbiamo fatta, qui lo dico io alla fine. <ride> mi sono pigliato un poco di acqua e zucchero, mi stavo, <ride> sì. stavo agitando. Quindi eh, stiamo parlando appunto di, eh, del corso di preparazione per l'IELTS eh, che consentirà in pratica a chi lo svolge di sostenere poi ovviamente l'esame finale e di conseguire quindi questo certificato importantissimo che consentirà comunque a sua volta non solo di eventualmente eh, immettersi chiaramente nel settore lavorativo molto molto più semplicemente, ma anche di accedere all'ambiente accademico vero e proprio, quindi all'università. Esattamente, esattamente, perché dovete sapere che per accedere ai corsi universitari eh, occorre avere minimo un punteggio di 6,5, dal 6,5 a salire. Sì. Senza andare magari nel dettaglio eh, di questa particolare certificazione, di cui non dirò il nome a questo punto, quello che occorre comunque sapere è che un certificato assolutamente essenziale per l'accesso ai percorsi universitari. Insieme al TOEFL, questo non riesco a pronunciare <ride> bene. E al Cambridge, però diciamo quello più accreditato nel Regno Unito, e senz'altro l'IELS. L'IELS. Madonna! <ride> Quindi, sulla base di queste riflessioni, mi sono detto perché non scrivere un articolo sulle migliori università di Londra e sul come accedere facilmente o perlomeno nella man maniera più facile possibile ai percorsi universitari. Vi consiglio di andare a leggerlo, questo articolo, vi metto il link in descrizione. È scritto per... molto bene, perché mio marito scrive molto bene. Sì, vabbè, al eh, diciamo di là, diciamo di come è scritto ritengo sia piuttosto utile. Quindi in questo articolo vi dico quali sono le migliori università di Londra come accedere e delle, diciamo, delle, dei, dei consigli che ritengo siano utili. Sono sicurissimo che nel tempo questo articolo io lo vado alla, ad aggiornare di tanto in tanto per scrivere informazioni sempre eh, più dettagliate e nuove. Perché, perché mi sono detto: questa è una riflessione che condivido con voi: perché non rendere migliore, perché non nobilitare. Living on my Way e tutti gli articoli. Noi abbiamo veramente tantissimi articoli che trattano gli argomenti più disparati dall'attualità, alla politica, alle cose un po' più pragmatiche che possono essere come, che ne so, fare lin ricevere la scheda telefonica inglese in Italia o che ne so, cioè, ce ne sono veramente tantissimi. Quindi ora stiamo facendo, diciamo, una ottimizzazione dell'ottimizzazione degli articoli, giusto? Sì, sì, sì, non solo da un punto di vista SEO. E quello fondamentalmente non, non penso che possa interessare particolarmente a tutti quelli che ci seguono, perché è una cosa un po' più tecnica, ma uh, anche da un punto di vista Continuo. non so più parlare! Logopedia? Vabbè, quella già ci, ci voleva dalla nascita. Uh, con... voglio dire... Ho detto logopedia? Dei... Oddio! Logopedia. Logo. Giuliano, dobbiamo, usci dobbiamo uscire un poco, eh? Volevo dire, ma soprattutto da un punto di vista dei contenuti, quindi con. Sì. come si dice? contenuti contenuntisti. <ride> Oggi non so parlare di io. Rilassati. Ok. E lui si rilassa così, e volete. E <ride> sai? Quindi volevo uh, aggiornarlo dal punto di vista dei contenuti. Mi sono detto, ma che ne so. Faccio un esempio. facendo vedere la fede <ride> <ride> è sposato. Sono sposato, voglio stare tranquillo. Una basta, avanz e sware, basta. E dal punto di vista dei contenuti? Sì, da un punto di vista dei contenuti, cioè voglio fare il pippone. Il classico pippone. Cioè, voglio scrivere tanto, e sì. mh, voglio che le persone che seguano il blog abbiano tutto quello di cui hanno bisogno. In un'unica pagina Sì, senza fare ping pong tra le pagine Eh, ping pong tra le pagine Un po' come quando uno va su Wikipedia Wow, so proprio so Proprio <ride> proprio, eh, Wikipedia sono, Wikipedia. Sì, sì, proprio crisi di megalomania Ah, ci sono riuscito a dire Una nuova, però un po' più difficile, vabbè Wikilonde away Wiki Ehi, ehi, ehi 19 minuti per fare un'introduzione Vabbè, ma noi chiacchieriamo cioè, eh. si chiacchiera si. Sì. comunque, quindi <ride> Allora, sei romana, si ai aicù! Focalizzandoci su qualcosa che riteniamo sia estremamente importante ma che cos'è la cosa, cioè davvero fondamentale eh, quando uno si iscrive e fa una candidatura per iscriversi all'università perché non è che funziona come in Italia Che cos'è? Il personal statement E che? Il personal statement è un documento che dovete redigere in cui vi presentate. E mo direte, e eh vabbè ma che ci vuole al di là della difficoltà linguistica? Eh, è quello che volete comunicare, la cosa davvero difficile. Perché a parte che non tutti sanno parlare bene in italiano, cioè argomentare magari eh, un, un ragionamento in italiano, ma Veicolare un messaggio in una maniera che sia intelligente e furba non è una cosa affatto semplice. Oh, neanche. Ma oh, poi deve essere scritta in inglese. Sì, al di là oh. che deve essere scritta in inglese. Quindi è ancora peggio. Sì, sì, è ancora cioè, peggio. In italiano è Sì, no, no, però sì, se uno volesse semplicemente considerare anche in italiano è estremamente difficile una cosa del genere perché non è facile veicolare i giusti messaggi. Il personal statement è un documento importantissimo, tra l'altro l'unico documento che sarà uh, recepito dall'università e attraverso il quale sarete valutati. Quindi dicendolo in parole comere, con questo documento voi state vendendo a tutti gli effetti le vostre competenze, il vostro percorso diciamo studentesco o eventualmente accademico per chi volesse eventualmente iscriversi all'università per un post-graduate o un master eccetera eccetera mo come si fa per far sì che il personal statement sia effettivamente scritto bene? eh! eh! eh! non un piatto! io non ce la faccio! Beh, allora, <ride> cioè dovete comunque scrivere all'interno di questo documento mh, tutto per, perché l'università dovrebbe scegliervi, cioè esprimere ovviamente il vostro interesse verso la materia, quindi verso la facoltà che state scegliendo e far capire al lettore, in questo caso che vi valuterà, un, tra virgolette, No, oh, no, no, vi valuterà, vi valuterà tutti gli effetti. Vi senso della parola eh, perché dovrebbe scegliere voi e quindi... Mh, voi... è il senso, non dovete dire... Mi piace la materia. Mi piace la materia o io sono, sono bravo. bravo. <ride> ma dovete dimostrare attraverso questo documento il perché mm. voi siete bravi. Cioè, è per diversissima per come esempio, cosa. Per esempio, mh, volete iscrivervi alla facoltà di... Mh, medicina. Medicina, per esempio. Ok, perché l'università deve scegliervi? Perché ovviamente siete appassionati di questa materia. Bene, ma in che modo vi siete appassionati alla materia? Cioè, eh, avete fatto degli approfondimenti? Avete letto dei libri inerenti alla materia? Cioè, eh, non dei libri che eh, vi hanno, diciamo, dato i professori. No. Eh, di dei... vostra spontanea volontà. Esatto, sì. è importante. Avete scritto, non so, degli articoli, magari delle pubblicazioni all'università, qualora poi voi vogliate fare... Dei master, ad esempio. Sì. Eh, oppure no, oppure uh, avete frequentato dei corsi eh. extracurricolari eh. su quella uh, determinata materia. Adesso chiaramente diranno: Sì, ma se voglio studiare medicina, quali corsi extracurricolari ho dovuto studiare? Eh, a voi eh, un... uh, chimica, sì. immagino. Poi ah, che no, ci sta chimica. Vabbè, magari no, per chi vuole studiare farmacia, ma non lo so. <ride> non, ho, non ho studiato medicina, che ne so. Anatomia, per esempio, eh, quindi no, vale. Vabbè, ma ci sono tanti corsi anche all'estero dei campi studi. Io ho, ho fatto esplorando il corpo umano, ho costruito lo scheletro... Eh, vedi, vedi, tutte queste cose, cioè se veramente ci sta l'imbarazzo della scelta, cioè se una persona è appassionata della materia, senz'altro dov dovrà dimostrare la sua passione con delle cose tangibili, non semplicemente dicendo... Ah, io ho preso tutti 10. Oh che ne so eh, sono bravissimo. Oppure eh, che ne so, in ingegneria, sono bravissimo. Eh, in matematica. No, ho fatto medicina. Voglio fare medicina perché ho busto creso. <ride> esatto, perché sì, perché sono appassionato, perché è stato il sogno della mia vita sin da, ma queste sono cose che non contano nulla. Mi viene da pensare appunto quelli che vogliono entrare ad ingegneria e dicono sì ho tutti dieci, ma durante l'ultimo anno, insieme ad un gruppo di amici, abbiamo costruito, immagino ingegneria meccanica, fatto abbiamo fatto un progetto, abbiamo costruito questa macchina telecomandata che spara missili atomici. Oppure per esempio, mh, sono bravo al liceo in matematica e di fatto ho partecipato alle Olimpiadi di Matematica. Esatto, per esempio. esatto, e mi sono qualificato primo, secondo, terzo. Come Giuliana. Eh sì, lei ha un'amica bravissima. cioè per me questa ragazza, si chiama Giuliana come lei, lei non cammina, lei fluttua, <ride> perché cioè per me è un extraterrestre, lei è… Eh, che, che, che cos'è? Che cosa lei ha studiato? ha studiato? Dottoranda in matematica. Lei dottoranda in matematica, matematica, e la mia domanda è ma cosa si studia in matematica? Io che di matematica proprio zero, vabbè. Comunque, eh, e quindi questo è un aspetto importantissimo, che è il dimostrare il perché sei il migliore, non dire che sei il migliore, questo dovrebbe essere un approccio un po' eh, alla vita. Comunque. Sì, perché comunque in termini numerici i posti non sono infiniti, quindi dovranno scegliere voi tra Migliaia di candidati. Sì, sì, ehm, le università hanno una media, soprattutto le migliori università sui 28 mila studenti l'anno che si potenziali studenti che si vogliono candidare. Sì, e per alcune e contare, su tipo 3.0, in sì, ingegneria meccanica tipo ne passa uno su 19, ne viene scelto. Quindi. Eh, cioè non è una cosa semplice, ma non impossibile. Ci sta, tra l'altro, una cosa che vi voglio consigliare. Dovete sapere che molte università hanno due scadenze, due deadline. Una che, diciamo, è una prescadenza e una è una scadenza definitiva. Il consiglio è quello di uh, inviare la vostra candidatura nella prima scadenza, durante la prima scadenza. Perché questo? È importante. Ecco. Più o meno, diciamo, prima, quindi intorno del, del 15 ottobre, che di solito è la prima scadenza, più o meno, per le università. Perché? quando arriverà la vostra candidatura probabilmente si saranno candidate non un numero enorme di persone perché siamo ancora appunto a quella che è la prescadenza quindi arriverà la vostra candidatura e probabilmente chi la leggerà dovrà confrontarla con poche altre candidature poche, no, poche di mille per esempio ma non 20.000 ok ad esempio ehm, quindi ci sono più probabilità che la vostra venga presa in considerazione rispetto invece ad inviare la candidatura alla seconda scadenza che più o meno cade intorno a metà gennaio ehm, dove la maggior parte dei posti saranno sicuramente già stati occupati resteranno pochissime posizioni ancora aperte e quindi chiaramente probabilmente quel posto non sarà destinato a voi che avete per esempio una laurea ma magari a chi ne ha due già e vuole prendere un master ok per sì esempio. sì sì sì assolutamente eh, perché poi dovete anche considerare una cosa, che eh, le università hanno comunque un approccio piuttosto imprenditoriale, cioè ah, loro devono, tra vendere dei posti, sì. che possono essere 2.000-3.000 posti l'anno, ok? Chiaramente loro devono vendere mm -hmm. la quota di iscrizione, per sì. questo intendo eh. vendere, la quota di iscrizione che poi tra l'altro varia a seconda dell'università, parte dalle 10, e poi piano piano vari scaglioni, 10.000, 15.000, 17.000 fino a giungere anche a 32.000 sterline l'anno ma questo è tutto un argomento a parte, magari poi faremo un video di approfondimento ma devono appunto vendere questa, eh, questi posti, ma ha ai migliori studenti che fanno la migliore pubblicità eh, per l'Ateneo sì. Quindi, cioè, eh, siccome stiamo parlando di Londra, cioè a Londra tutti vogliono studiare. Perché? Perché Londra poi tra l'altro costituisce un trampolino di lancio per qualsiasi lavoro nel mondo. Perché il fatto che voi studiate eventualmente nella capitale inglese non significa che dovete poi necessariamente lavorare per sempre no. a Londra. Potete andarvene in America, in Australia, sì. negli Stati Uniti, in Brasile, in Italia se volete sì. tornare, in Irlanda, così... Così? In Irlanda, sì, anche in Irlanda, cioè insomma, in tutto il mondo, in Cina, magari di questi tempi non è molto indicato, però vabbè, e quindi è un trampolino di lancio. Quindi, eh, siccome eh, le università non hanno certo carenza di eh, candidature, puntano all'eccellenza. Puntando all'eccellenza vogliono appunto dei profili di persone ecco, appassionate che uh, siano degli ottimi studenti e che riescano a fare la giusta pubblicità all'Ateneo. Certo. Me ne viene una tra le tante, Cioè, per esempio ci sta la UCL se non mi sbaglio, sì. che è, uh, appunto è una tra le più famose, soprattutto anche nell'ambito medico e se non sbaglio, magari mi sto sbagliando adesso non mi ricordo, Alla, il la... King's ah è ok, il King... esatto, il King's College, il King's College e, uh, e da lì appunto uh, sono riusciti a, a scoprire la struttura del DNA. Sì. Immaginatevi quindi che immensa pubblicità, da un punto di vista scientifico e accademico, abbia sì. un Ateneo che sforna sì. geni che vanno poi certo. a... quindi vuole solo le, fi le figure che già spiccano, eh ancora sì, prima di spiegarsi. Sì, sì, le, le, eccellenze. sì, sì esatto. le eccellenze. Se siete per esempio invece dei uh, diplomandi, Cosa, mh, cosa fare? Cosa potete fare? Eh, questo è anche importante. Eh, è perché, per esempio, potreste farvi scrivere una mh, lettera di raccomandazione da parte del, di, di qualche vostro professore, per esempio, nella materia o nelle materie um, principali della facoltà poi che andrete a fare. Per esempio, che scrivo alla facoltà di chimica, il professore di chimica potrebbe scrivermi no, no, una ma, lettera di raccomandazione. No, ma non capisco perché però dici potrebbe, perché è un qualcosa che deve essere allegato ed è fondamentale. Okay. Cioè deve essere Quindi sempre... Dovrà... Sì, sì, assolutamente, dovrà fare uh, questa okay. uh, reference. Un altro consiglio. Quando chiedere al professore una cosa del genere? Eh, eh. eh, eh allora di certo non per esempio alla fine dell'anno, soprattutto se eh, vi state diplomando, ok, ci sarà sicuramente l'esame di stato di quinto superiore, è chiaro che arrivati a maggio-giugno un po' difficile andare dal professore e dire ho bisogno di una lettera di raccomandazione per iscrivermi all'Università di Londra perché sicuramente sarà impegnato tra la preparazione degli esami, eh, l'organizzazione delle tesine e tutto quanto, quindi avrà sicuramente poco tempo da dedicare alla vostra lettera di raccomandazione e non metterà magari in evidenza tutti i vostri punti di forza. Quindi magari già da iniziare... No, tra l'altro sarebbe una, una scocciatura, perché fa. è un lavoro extra... Non viene pagato fondamentalmente per questa cosa e quindi, cioè, soprattutto in un momento di stress, sicuramente si scuccia. Ricordiamoci che i docenti sono degli esseri umani che certo. sono un po' più grandi rispetto a noi, ma quindi magari già dall'inizio dell'anno comunque già all'inizio si hanno già le idee chiare su cosa si vuol fare in genere io, io penso che una persona che voglia studiare a Londra e sta ancora studiando alle superiori, già dal quarto anno ci sì, deve iniziare ci a ragionare iniziare, sulla vero, cosa vero, vero. e quindi già all'inizio l'anno magari mh, farsi vedere più presenti dal professore, più interessati alla materia, proporre Con, anche no ma comunicarlo anche al professore certo. la volontà cioè nel senso dovete dire al professore X o alla professoressa la vostra intenzione di volersi studiare in un'università inglese. E In questo modo eh, il professore non solo vi darà senz'altro dei, dei testi, dei testi extra eh, di approfondimento, cioè quindi dovete studiare di più e questa è indubbia come cosa, sicuramente dovrete raggiungere comunque dei livelli di voto importanti, altrimenti non accedete comunque all'università, ma si predisporrà in una maniera diversa perché eh, sarà diciamo attenzionato nel valutarvi in funzione proprio di questa ipotetica candidatura certo. nell'Università uh, Britannica uh, Inglese, sì. in, nello specifico di Londra. Per stare, quello che volevo dire prima di, di chiudere questa parentesi è, al di là della comunicazione preventiva e quindi fatta con calma e tutto, il consiglio è quello di rimanere sempre nel radar del professore. Come? Frequentando dei corsi extracurricolari e, non sto dicendo che dovete fare i cocchi del, del professore assolutamente, ma state sempre nelle vicinanze delle attività del docente, perché c'è tutto da imparare e, e in questo modo vi farete, non dico più apprezzare, ma almeno farete capire effettivamente la vostra determinazione nel voler diciamo, proseguire la strada che poi vi porterà al percorso universitario da voi scelto. Un'altra cosa che sicuramente è fondamentale è la previsione del voto. Eh sì, Quindi... anche questo è un elemento che vi chiedono. Mm. è importantissimo, perché come fate voi se state alle superiori a prevedere il voto con una certa eh. diciamo, dovete fare, certezza? Dovete fare una stima del voto ma non dovrete poi disattenderlo, disattenderlo. esatto, esattamente. abbiamo detto la stessa identica parola. Cioè, se voi pensate che vi diplomate con il eh, massimo dei voti, con 100, e, e lo scrivete inoltrando la documentazione con 100, senz'altro sarà estremamente negativa come cosa presentarvi alla fine e dire che vi siete 95. diplomati con 95, con 98, con 99. Certo. È una presa di responsabilità da parte vostra, perché nel momento in cui voi fate una cosa del genere dovete studiare, dovete ottenere esattamente quello che sì. avete detto sì. perché, Però... perché piacciono sì. le persone determinate che riescono a ottenere eh, ciò che vogliono. È chiaro, ad ogni modo comunque eh, qualora voi poi riusciste effettivamente ad entrare all'università eh, a Londra sicuramente fate qualcosa di positivo per il vostro futuro perché uscite da lì, avere una laurea comunque in una delle più importanti facoltà che ci sono a Londra, sicuramente costituisce un punto di partenza per poter lavorare, per poter essere immessi nel mercato lavorativo molto più semplicemente rispetto magari a chi ha preso una laurea sì, altrove. Sì, sì, sì, assolutamente, perché proprio già per il fatto che studiate delle materie universitarie sì. in una lingua eh. riconosciuta a livello internazionale come la lingua, diciamo, franca. Sì, sì. Eh, già, già tanto. Poi l'approccio comunque pragmatico in inglese ti consentirà immediatamente di poter, eh, diciamo, mettere in pratica, ma sì. già dal primo anno di università, le competenze acquisite da un punto di vista teorico, e non come in Italia, eh, in cui la maggior parte delle volte cioè, ci sta veramente solo. Tantissima, tantissima teoria bene. e pochissima pratica sì. quindi vabbè eh, penso che abbiamo detto sì. non dico tutto ma tanto no, diciamo questi sono aspetti generali poi mh, se ritenete che ci sia qualcosa in cui possiamo approfondire oppure avete qualche richiesta noi siamo felici sì, di sì sì sì sì assolutamente tanto alla fine ci mettiamo <ride> davanti alla telecamera e parliamo vi consiglio nuovamente di andare comunque a controllare gli articoli sul blog di Living Divino Way, e... <ride> e qualora eh, sia diciamo, nelle vostre eh, previsioni di partire per l'Inghilterra perché mh, insomma volete frequentare l'università potete contattarci e, e possiamo sicuramente eh, quantomeno assistervi per capire se effettivamente è possibile o meno farla come cosa e qualora ci fosse magari qualche persona un po' claudicante, un po' zoppicante con la lingua inglese o non so, ci siano delle difficoltà, non di carattere economico, perché in questo caso c'è poco da fare perché è un investimento, ma è un investimento, non è che andate a buttare soldi certo. è un, veramente uno dei migliori mi, investimenti sicuramente Non padre, perché anche se partite per esempio da un livello veramente base, livello A1 per esempio potrete ad ogni modo aspirare al C1 facendo appunto sì. tutti gli step, quindi vari livelli. Considerate comunque che i nostri corsi eh, permettono in 12 settimane di salire di un livello. Quindi voi fate più livelli fino ad arrivare chiaramente al livello massimo, che poi vi consentirà anche di fare l'IELTS, che come abbiamo detto è essenziale per poter aspirare al percorso accademico a lunga. Sì, sì, no, ma poi mi viene da pensare che se uno sta proprio, diciamo, inguaiato con la lingua inglese, come hai detto tu, cioè, si sì, può partire da un livello base sì. e può giungere a un C1 tranquillamente, sì. quindi potrebbe pensare di eh, prendersi eventualmente un anno sabbatico sì. eh, al termine del quale poi si iscriverà all'università. All chiaramente è una valutazione che si deve fare in funzione delle singole competenze, del percorso, diciamo, accademico che studentesco cioè. che uno ha avuto, eccetera. eccetera, eccetera. Comunque ci potete contattare tranquillamente l'unica cosa è se volete andare in Inghilterra a studiare all'università occorre fare necessariamente un investimento cioè senza giri di parole non si può fare gratis è certo. impossibile ma mh, se solo uno vuole considerare la, la retta eh, dell'università che comunque è, è alta ma se la vedete come un investimento cioè investire ragazzi nella cultura è davvero l'unico investimento del quale non vi no non vi pentirete assolutamente lo dico non è che lo, lo dico eh, cioè non è che sono il presidente della repubblica e quindi posso magari dirlo eh, con cognizione di causa ma semplicemente perché credo davvero fortemente nel valore della cultura eh, per una questione personale comunque. per una questione personale i soldi si possono sempre fare la cultura no e eh, questo è proprio vero! Guardate, ragazzi, incontrerete nella vostra vita tante persone che magari avranno più disponibilità economica di voi, avranno dinamiche diverse e tutto, ma il potere che vi dà la cultura non si può comprare in nessun modo. Quindi studiate. Quindi studiate perché sarete davvero potenti. Poi il fatto che uno voglia studiare in Inghilterra, lì è anche diversa come cosa perché davvero vi darà la possibilità di poter lavorare, di lavorare ovunque voi vogliate, di avere delle competenze che vi consentiranno di avere il mondo in pugno. Ed è sempre bello, diletta, tornando al discorso di diletta, è una ragazza giovane di 21 anni, quanti anni ha, 22? 21, 21, 21 anni e già parla bene inglese, sta facendo ecco i passi giusti. Infatti noi abbiamo consigliato di andare all'università Eh sì sì, infatti abbiamo detto guarda iscriviti all'università perché veramente vali ed è una... sarebbe uno spreco vedere una ragazza giovane, sì. una brava ragazza con voglia di fare, con delle competenze linguistiche e buone e poi magari non um, uh, perseguire lo scopo del, uh, del conseguimento certo. di un, uh, di un titolo accademico sì. va bene grazie, uh, 45 sì. minuti, sì. Vabbè, sicuramente sì. con qualche taglio sarà sì. 43 sì. Vabbè, vabbè. <ride> ci vediamo e alla prossima, ciao! <ride>